Com'è il mare in trentino? Wow! Wow! merda, sono sicuro che ci farò gli estraggi. Chi cazzo è che mi spara a faccia di merda? Dove sei? Ma va a cagare va. Ma ma, ma che l'ho preso, c'ho detto. Perché che non ci sede? io tengo gli shieldini e gli scilloni ok uh -huh. voi prendetevi le mie indovinate? no cosa? spinnacoli <susurra> Ma porca troia! Lama, lama, lama! Anche uh! pure la macchina non ha centrato. Ah! Mi spara sborzo. 120 ammazzato. C'è un altro? Sì. Guarda, lo hai Leo, è bravo. C'è gente, c'è gente, abbiamo gente. Morto ah, uno. Ma che cazzo, ma si devono sempre spostare all'ultimo. Ai. Ai. Ma dove, ma da dove, dai? Sono dietro, rotto. dietro, Leo. Cosa borruba? Merda, merda, merda! c'è una corona me ne fotto Chris è morto come è morto? porca puttana ce ne sono due da me c'è altra gente trompe coglione lupo sì. morto? sono sotto di te la gente Beh. come sotto di me? no c'è... Anche... è vero 189-1 Boruba c'è gente qua sotto eh? che ti ho detto? sento da dietro piuttosto eh si sì, appunto stavo coprendo S Siete perfettamente nel mezzo è morto? è morto sono in finale? servono materiali? In ogni caso c'è uno qua vicino si sì, dammi un po' non tutti, non tutti, non tutti anche tu. Sopra Facciamo una roba Cosa? Bo parte il casino eh Sei pronto? No Aspettiamo la safe Vuoi mano. tirare un impulso vogliamo tutti e due Però quando te lo dico salta eh C'è una pistoletta di merda che <ride> me. vuoi che faccia? Dai ho paura non perché non probabilmente volerò fuori safe. No, noi siamo dei nostri non e... dà niente, non dà un Sì, la pistoletta del gusto. No. So. La safe. Sai già cosa fare. <ride> tu tappa! Vieni! Pronto? Quando parte a sembra. Sì. Ah, è... Ho buttato giù uno! Sì, mi è, è, è un fuori. No, sono vivo, calma Chris. Qua <ride> rubato stai? Sopra. Ho mente paura. Aiuto! Sono salito! Lei è morto! Dai! Ma torca, ma ti pare, guarda! Uh -huh. Che, sì. che, che, guarda non so se dire che grande o che gran botta di culo che hai avuto che Stavi bello che sono fluendo. morto figlia ha iniziato a drogarsi. Christa, oh. com'è il mare in Trentino? Trentino è pulito come oh, ma il mare in Trentino? il mare in Trentino? non si allora. può in vero